La psicologia nasce in occidente in un secolo che è governato dal pensiero positivista e il primo autore che ci viene in mente è Freud che è di formazione è un medico e che pensa di creare una nuova scienza, una scienza della mente da affiancare alla neurologia come scienza del cervello. L'attuale ripercussione di questa, di questa fase di, di genesi della psicologia la vediamo ogni volta in cui la psicologia pone come proprio obiettivo quello della diagnosi, quello della cura del sintomo. Tra curare il sintomo e prendersi cura della persona dando parola al sintomo c'è una grande differenza. Curare il sintomo significa porre al centro del proprio lavoro la malattia in un'ottica medicalizzata, come appunto è una parte dell'origine della psicologia. Prendersi cura della persona invece e dare parola al sintomo significa recuperare l'emozione che c'è dietro al sintomo. Partiamo dal presupposto che l'emozione si esprime. Si esprime a prescindere dalla nostra volontà di farlo e a prescindere dalla nostra possibilità di permetterlo e di impedirlo. Se noi lasciamo la porta aperta all'emozione, al sentimento di esprimersi, che sia piacevole o meno potrà fare il suo corso. Se chiudiamo quella porta l'emozione non sparisce, non la cancelliamo, ma cercherà altre strade. Nei casi più invalidanti queste strade diventano quelle manifestazioni che noi in seno alla clinica, in seno all'ottica diagnostica, definiamo sintomi. Ricucire quindi il rapporto tra il malessere e il sintomo, il sintomo è l'emozione, e l'emozione è la storia che c'è per quella persona in rapporto a quelle emozioni, è la differenza che secondo me distingue un, un lavoro psicologico di, di terapeutico e di riabilitazione da quello che può essere un lavoro intenso e profondo. Perché possa essere così profondo e così bello e che possa dare quella sensazione a chi vi partecipa di riuscire a a essere in rapporto con qualcuno che, ci, che conosce parti di noi in modo incredibilmente profondo la psicologia non può distogliere troppo rapidamente lo sguardo dalla spiritualità spiritualità è qualcosa di diverso da religiosità la religiosità è l'organizzazione interiore ed esteriore ad un bisogno umano di spiritualità e questo bisogno è quello di intravedere una trama, un senso cosmico che dia senso alle esperienze individuali, alla profondità del dolore, alla leggerezza del benessere. E tante cose sono religiosità, cioè organizzazione di questo bisogno lo è, lo è il, le varie forme di, di clero che si sono create ma lo sono anche la scienza, l'arte e la psicologia stessa la psicanalisi è di fatto quella che per noi in occidente è la risposta che mi viene da dire che possiamo permetterci al bisogno di spiritualità perché in Occidente viviamo ancora una forte presenza del pensiero positivista che oggettivizza e medicalizza. Abbiamo trasformato quelle che nell'antichità erano le divinità in malattie. E bandiamo l'anima, bandiamo la spiritualità spesso, riusciamo a salvaguardare forme di religiosità. La psicanalisi nel nostro contesto, nella nostra epoca, si colloca come la risposta che ci resta possibile al bisogno di spiritualità. Anche nella storia della psicologia troviamo autori che fanno questo prezioso lavoro di ricucire la clinica all'antropologia, all'alchimia all e alla, a, a diverse forme di spiritualità. Lo fa per primo William James che inizia a trattare le esperienze mistiche descrivendole come atti psicologici e non come psicopatologia. Lo fa Carl Gustav Jung quando introduce concetti come quello di sincronicità e inconscio collettivo in questa incredibile operazione di mescolanza di alchimia e, e, e, e psicodiagnostica. Ma lo stesso studio dei sogni cambia molto forma se noi consideriamo il primo approccio, quello di Freud, in cui il sogno è quel magazzino interiore di contenuti concreti della vita del sognatore, ma rimossi. Quindi qualcosa di molto oggettivo quasi nella vita di quella persona. A Jung che introduce il concetto di archetipo e quindi di contenuti immateriali non più concreti e che non appartengono solo all'individuo ma all'essere umano, all'essere in quanto umani. E poi l'ultimo passaggio è quello di Hillman che addirittura sgancia il sogno dall'essere prodotto dal sognatore slaccia questo rapporto di, di genitorialità, mi verrebbe da dire, tra sognatore e sogno e parla di immagini che hanno una vita a sé stante non è più il sognatore che sogna e produce quelle immagini ma sono le immagini che vanno dal sognatore la psicologia deve smettere di pensare di poter esaurire la sua funzione nel trattare i sintomi Deve invece prendersi la responsabilità a pieno titolo di sapere che sta parlando di qualcosa di molto più profondo. Deve porsi l'interrogativo su come sa farlo, come può parlare di spiritualità, di anima e di mente e di modo con cui le persone vivono la loro esperienza di vita.